Buongiorno, sono Simone Aliprandi, sono un avvocato, mi occupo di diritto della proprietà intellettuale, di diritto della privacy e in generale di diritto delle nuove tecnologie. Mi è stato chiesto di fornire qualche indicazione in materia di didattica a distanza, di didattica online ed eccoci qua. Il terzo consiglio, la terza indicazione che mi sento di fornire è relativa proprio a quelle che abbiamo chiamato libero utilizzazione, casi di libero utilizzo stabiliti dalla legge, cioè abbiamo spiegato appunto che eh, tendenzialmente il diritto d'autore scatta automaticamente quindi c'è una situazione di tutti i diritti riservati ehm, e quindi un obbligo di chiedere sempre il permesso all'autore originario se io voglio utilizzare una, una sua opera però la legge già prevede una serie di, di spiragli di, di, di, di casi eh, in cui l'utilizzatore può fare a meno di chiedere l'autorizzazione di, di chiedere il permesso al titolare dei diritti perché fa leva appunto su una norma di legge che gli dà un po' di libertà che fornisce questa libera utilizzazione, le chiama, la legge italiana le chiama eccezione al diritto d'autore, il che è interessante perché ci sta sottolineando che è una situazione eccezionale che normalmente il diritto d'autore c'è sempre, va considerato come onnipresente, salvo appunto ricadere in una di queste eccezioni. Quella che interessa di più l'attività di didattica è quindi in generale di didattica e eh, nello specifico di didattica a distanza e della didattica online perché vi farò vedere che c'è un comma che è stato aggiunto eh, proprio sulla, sugli utilizzi online è l'articolo 70 articolo 70 della legge 633 del 1941, legge sul diritto d'autore italiana che vi invito appunto ad andare a leggere giusto per vostra, per vostra eh, cultura e per conoscenza l'articolo 70 ha, aveva in origine tre commi eh, in origine intendo nel, nel, nel testo del 2003, che è stato, il, il, diciamo, tutte le, queste norme sono state riscritte nel 2003 e quindi il suo testo originario, come era stato concepito dal legislatore, era fatto di tre commi. Pochi anni dopo, nel 2007, eh, è stato aggiunto un comma 1 bis, quindi quando c'è un bis ci viene in mente, cioè ci fa pensare che c'è stato un intervento del legislatore, ha aggiunto un pezzo sostanzialmente, che appunto si occupa degli utilizzi online. Vediamo velocemente la norma sulle le solite slide che io preparo per i miei corsi, vedete il comma, il comma 1 fa riferimento a che cosa? Fa riferimento al riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti di opere, dice che appunto riassunto, citazione e riproduzione di brani o parti di opere, non di opere intere, parla di brani, attenzione, e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione e nei limiti giustificati da tali fini, e purché non costituiscono concorrenza l'utilizzazione economica dell'opera. Poi ci dice che se effettuati a fini di insegnamento ehm, o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Quindi eccoci qua. Quindi questa è una norma che entra in gioco tutte le volte che facciamo non so, una recensione a un libro, un commento, una tesi, una tesi di laurea in cui è richiesto che eh, vi sia una, una come dire, la citazione di un pezzo di un autore perché io devo criticarlo oppure devo semplicemente mostrare che la mia, la mia tesi è corretta e quindi voglio sostenerla con, eh, prendendo proprio le parole di, di un autore. Ecco, non posso semplicemente fare un collage di pezzi di opere di altri, ma devono essere, vedete, giustificati da uno scopo di critica o di discussione, cioè ci deve essere l'attività di, diciamo, di mia ehm, rielaborazione, di mio intervento, di mio commento. E poi ci dice che appunto, non deve essere. se è fatto per fini di insegnamento o di ricerca scientifica deve inoltre eh, avvenire per finalità illustrative, che mi sembra anche abbastanza sottointeso e tautologico nell'ambito della didattica, e per fini non commerciali. La norma proseguiva poi, come, come vi ho detto, con eh, un comma... Scusate, devo ridurre, okay. ok, proseguiamo con un comma 2 che si riferisce alle antologie ad uso scolastico, non penso che insomma, in questa sede interessi, ci cioè, interessa solo coloro che lavorano nel mondo dell'editoria dell scolastica e che vogliono fare antologie, ci dice che dobbiamo rispettare alcuni limiti quantitativi proprio per fare antologie ad uso scolastico, e poi ci ricorda che in tutti questi casi di utilizzo, cioè riassunto, citazione o riproduzione, dobbiamo sempre menzionare eh, diciamo i dati dell'opera originaria mi sembra anche come dire buona prassi no? al di là del, del diritto però insomma la norma ci ricorda che dobbiamo eh, menzionare il titolo dell'opera del, il nome dell'autore dell'editore e del traduttore nel caso queste, queste in, informazioni siano presenti sull'opera originaria c'è cioè, come vi ho detto questo era il testo di tre comi erano il testo originario della norma come era stata pensata dal legislatore del, del 2003 c'è però un pezzo in più che è stato aggiunto, un comma 1 bis, che è stato aggiunto nel 2007, quindi in realtà pochi anni dopo. Perché cos'era successo? Era successo che sostanzialmente in quegli anni è esploso l'uso di internet, si è diffuso come fenomeno di massa. Quindi il legislatore del 2002-2003 che ha scritto la norma originaria non è stato molto lungimirante perché non si è accorto che in quegli anni ci sarebbe stata davvero una rivoluzione. E quel comma 1 bis riguarda proprio, guardate che cosa, questa cosa qui che è proprio esattamente quello che interessa a noi ovvero è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico eh, e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Ok. Poi fa riferimento a un decreto del MIUR, del, del MIBAC, sentito il MIUR, in cui dovrebbero dare delle spiegazioni ulteriori di questa norma, questo decreto non è mai arrivato quindi per adesso ci teniamo la norma così come l'abbiamo letta. Attenzione, molta attenzione a questa norma, perché non dà liberi tutti. Dice che possiamo utilizzare, possiamo ripubblicare liberamente su internet, attraverso la rete internet, eh, quindi non valgono pubblicazioni su altri canali. Eh, deve essere una pubblicazione a titolo gratuito, quindi gli utenti non devono pagare per accedere a questo contenuto. Eh, e riguarda solamente immagini e musiche, non riguarda i testi letterari, non riguarda i video quindi occhio anche questo, immagini e musiche le quali devono essere o a bassa risoluzione o degradate Altra, eh, diciamo, eh, due, altre paroline magiche che però generano tutta una serie di interpretazioni e di, e di, e di dubbi no? perché non si capisce bene bassa risoluzione o degradata a che cosa si voglia riferire eh, non possiamo adesso stare qua a fare le locurazioni, cioè, ho scritto già dei, dei, dei, dei commenti su, questo, su questi termini e su, sull'ironia che anche avevano creato nei commentatori eh, e dice per uso didattico scientifico, quindi ci stiamo in pieno con la didattica a distanza, eh, e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia scopo di lucro, quindi non solo, non ci deve, essere, cioè, non solo deve essere gratuito l'accesso, ma non ci deve essere neanche una situazione di lucro, Ok. quindi nella didattica fatta da, dalle scuole pubbliche direi che questo problema non si pone. Però attenzione, eccola la fregatura, cioè deve esserci, non ci deve essere scopo di lucro, deve essere quindi un'attività che è palesemente didattica e quindi non deve essere ad esempio su una piattaforma come YouTube perché lì c'è comunque un lucro che è di YouTube, cioè, non so se mi seguite, cioè, anche, se io, eh, anche se è gratuito, eh, è a uso didattico, eh, però mettendola su YouTube sto fornendo a Google, che è il gestore di YouTube, un contenuto su cui lui poi può lucrare, no? e quindi è un po' pericoloso e soprattutto YouTube rischia di uscire dall'ambito strettamente didattico perché è vero che il contenuto è di carattere didattico però se lo metto su YouTube si rivolge ad un pubblico generalista, generico e non posso sostenere che sia rivolto unicamente agli studenti che, che, eh, che io sto seguendo quindi dal, al mio corso quindi ecco, questa norma non vi deve, eh, eh, cioè, ci dà sicuramente una serie di libertà però un conto è pubblicare attraverso internet, internet ma su delle piattaforme che sono squisitamente a scopo didattico, eh, gratuito e non a scopo di lucro e rivolte agli studenti, altro conto è rendere un contenuto, un video, o, o, o, scusate video qua non, non, non riguarda, ma immagini e musiche liberamente su, eh, su piattaforme che poi in realtà hanno la pubblicità ad esempio hanno il banner pubblicitario sotto perché viene aggiunto dal gestore della piattaforma quindi queste, no, questa è la norma probabilmente più importante per la didattica online per il diritto d'autore nella didattica online però va letta con molta attenzione e eh, bisogna rispettare tutte le condizioni che ho letto nell'articolo nel comma 1 bis, mi raccomando